La proposta di piano urbano di mobilità sostenibile della città metropolitana di Messina del 2021 elenca decine di obiettivi da raggiungere con la realizzazione del piano. Al primo posto si trova il miglioramento della attrattività del trasporto collettivo. La vision del piano urbano di mobilità sostenibile è stata costruita partendo dall'elemento più caratterizzante del territorio, lo stretto, che separa la Sicilia dal continente e dalla necessità di unire la città metropolitana di Messina alla città metropolitana di Reggio Calabria. Attualmente la continuità territoriale, stradale e ferroviaria è garantita dal servizio di navi traghetto e navi veloci pubbliche e private. In particolare, il servizio ferroviario viene svolto dalle navi traghetto del gruppo Ferrovie dello Stato italiane che prestano servizio tra il porto di Villa San Giovanni e il porto storico di Messina che è vicinissimo alla stazione di Messina centrale. Con la redazione del progetto preliminare del ponte sullo stretto del 2002 fu prevista la realizzazione di una nuova stazione ferroviaria passante per tutti i treni viaggiatori e merci denominata Messina-Ponte da realizzare presso l'attuale scalo di Messina e la realizzazione di una galleria a doppia canna tra Messina Scalo e il Ponte sullo Stretto, chiamata Santa Cicilia. Nei primi anni 2000, la stazione passante Messina Ponte fu progettata più volte da RFI e Italfer per tener conto delle richieste del Comune di Messina. Lo schema planimetrico, datato 2005, fu inserito nel contratto aggiudicato all'associazione temporanea di imprese con un capogruppo in pregilo i cui lavori di progettazione e realizzazione del ponte sullo stretto furono consegnati nel marzo del 2006. La stazione e i raccordi avrebbero dovuto essere eseguiti a cura di RFI mentre le gallerie che conducono al ponte avrebbero dovuto essere realizzate a cura della società stretto di Messina tramite la già citata associazione temporanea di imprese. Il piazzale della nuova stazione avrebbe dovuto essere collegato attraverso il centralissimo viale Europa sia alle autostrade siciliane tramite lo svincolo di Messina centro che alla città di Messina. Con il ritorno al governo di Berlusconi nel mese di maggio del 2008, la città di Messina predispose un piano di opere propedeutiche connesse alla realizzazione del ponte, che il sindaco di allora trasmise al governo Berlusconi IV nel 2010. Richieste che furono accolte in parte come opere compensative. Il comune di Messina, così come risulta nella planimetria datata 13 ottobre 2008, aveva chiesto lo spostamento della stazione di Messina Ponte a Fiumara Gazzi da collegare al ponte sullo stretto tramite una galleria a doppia canna, sempre chiamata Santa Sicilia, con inizio a contesse, in modo da eliminare i binari sia da Messina Centrale che da Messina a Scalo, per poter attuare il piano di valorizzazione e riqualificazione del waterfront della città da Gazzi al porto storico, zona falcata compresa. Inoltre, aveva chiesto la realizzazione di stazioni lungo il percorso che porta al ponte. Nel progetto definitivo del ponte del 2011, Lungo il passante ferroviario di Messina, che andrà da Contesse al Ponte sullo Stretto, sono state inserite la fermata Europa e le stazioni Annunziata e Papardo. Inoltre, il comune di Messina, nello stesso piano, aveva previsto il prolungamento della linea tranviaria dal capolinea Museo, sino ad Annunziata, e dall'altra parte dal capolinea Zir Sino alla fermata Fiumara-Gazzi, da trasformare nella nuova stazione principale Messina-Ponte. Opere che, indipendentemente dalla realizzazione o meno dell'attraversamento stabile, potrebbero essere inserite nel piano di attuazione del PUMS, in quanto perfettamente in linea con gli obiettivi del piano. I lavori dovrebbero consistere nella realizzazione del prolungamento dell'attuale linea tranviaria lungo il viale annunziata, almeno sino alla omonima stazione ferroviaria sotterranea prevista con la realizzazione del ponte. Nella figura è rappresentata la localizzazione e una sezione della nuova stazione che sarà dotata di quattro binari con due marciapiedi lunghi 250 metri. I binari di corretto tracciato non sono serviti da marciapiedi. I collegamenti con il piano stradale saranno garantiti da ascensori, scale mobili e scale di sicurezza. La linea tranviaria potrebbe essere ulteriormente prolungata sino alla cittadella sportiva dell'Università di Messina. Partendo dal Capolinea Museo, la linea tranviaria percorre il Viale della Libertà, servendo i viaggiatori che utilizzano le navi private che attraccano presso la Rada San Francesco. La linea tranviaria prosegue lungo la via Vittorio Emanuele II, Costeggiando il porto storico serve quindi la piazza antistante la stazione di Messina Centrale e prosegue lungo il centralissimo viale San Martino sino a Provinciale e Gazzi. È indispensabile garantire i collegamenti ferroviari con il porto anche dopo la realizzazione del ponte sullo stretto, in quanto i turisti sia delle navi da crociera che i viaggiatori che utilizzeranno altre navi continueranno ad arrivare nel porto dove dovranno rimanere in servizio anche se in forma ridotta gli impianti ferroviari di Messina Marittima e di Messina Centrale per garantire non solo i collegamenti urbani ma anche quelli extraurbani e in particolare il collegamento veloce con l'aeroporto internazionale di Catania. Tale esigenza sarà valida sia che la stazione Messina-Ponte venga realizzata a Messina-Scalo che a Fiumara-Gazzi. Con la riqualificazione del waterfront di Messina, con o senza la realizzazione della nuova stazione a Messina-Scalo, si potrebbe prolungare la linea tranviaria fino a Via Santa Cecilia partendo dal bivio Curvone-Gazzi. Lungo tale percorso non esistono ostacoli significativi e una breve tratta è già stata realizzata per ricoverare i tram presso il deposito dell'ATM. Accanto al deposito dei tram si trova il deposito degli autobus e il tracciato dell'ex ferrovia Messina-Palermo, sostituito dal 2001 dalla sottostante galleria di base dei Peloritani. La fermata tranviaria Curvone Gazzi acquisterebbe così una nuova centralità, in quanto punto di incontro tra l'attuale e la nuova linea tranviaria a servizio del waterfront risanato. Ciò richiederebbe particolare attenzione in vista dei possibili futuri sviluppi anche commerciali dell'area circostante. Gazzi è un rione della terza circoscrizione del comune di Messina. Posto circa 3 km a sud dal centro. Fino ai primi anni Ottanta, Gazzi rappresentava la periferia industriale della città, che poi si è trasformata in zona commerciale e artigianale. Con la richiesta del Comune di Messina di realizzare la nuova stazione Messina Ponte a Fiumara Gazzi, anziché a Messina Scalo non solo aumenta la distanza dal centro della città, ma aumentano le necessità di riqualificazione di un'area degradata nata per svolgere funzioni industriali. Come testualmente recita una delibera del Consiglio Comunale di Messina del 2010, poiché il nodo ferroviario di Messina rappresenterà un punto importante del Corridoio 1, e la stazione sorgerà su aree industriali sottoutilizzate e soggette a degrado, questa potrà rappresentare il volano per successive politiche ed iniziative di riassetto urbano. Pertanto si ritiene opportuno che la progettazione dell'edificio ferroviario e delle strutture funzionali allo stesso sia improntata sul modello delle grandi stazioni Ove le stesse rappresentano nelle realtà metropolitane anche luoghi di incontro e socializzazione, ospitando al suo interno caffè, ristoranti, libreria, eccetera. È necessario quindi che la progettazione sia affidata, con idonee procedure concorsuali di rilevanza comunitaria, ad una grande firma dell'architettura, proprio a sottolineare la grande valenza strategica e simbolica che dovrà assumere la stazione del ponte sullo stretto di Messina nel contesto locale, regionale e nazionale. I nuovi binari della stazione dovranno essere realizzate in gran parte su di un'area da conquistare e difendere dal mare. Gli edifici di stazione, il nuovo piazzale esterno, e relativi nuovi edifici dovranno essere realizzati in luoghi che richiedono interventi significativi non solo di riqualificazione ma anche interventi di spostamento delle attività industriali presenti in altri luoghi. Tra questi la struttura più importante è l'ex Officina Grande Riparazione del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Il collegamento con l'esistente linea tranviaria sarebbe facilmente realizzabile spostando il capolinea dallo ZIR al piazzale della nuova stazione che dovrebbe essere realizzata al posto dell'attuale fermata ferroviaria di messina Fiumaragazzi. Il tracciato dell'ex ferrovia Messina-Palermo tra Messina Scalo e Camaro potrebbe essere riutilizzato come linea tranviaria a semplice binario sul modello delle linee tranviarie low cost di Besançon e Valenciennes. Il nuovo tracciato rappresentato dalla linea gialla, partendo dalla nuova stazione di Messina Ponte, sia che venisse confermata la sua realizzazione a Gazzi che a Messina Scalo ripercorrerebbe il vecchio tracciato ferroviario Messina-Palermo dopo una curva iniziale con raggio di 25 metri circa e una salita con pendenza del 45 per mille. La prima fermata del nuovo tracciato tranviario potrebbe essere realizzata in corrispondenza dell'attuale fermata Curvone-Gazzi sia nel caso che venisse mantenuto il terrapieno ferroviario sia che venisse eliminato per tener conto di nuove necessità. Ovviamente bisognerà raccordare i marciapiedi della fermata tranviaria da realizzare sull'ex terrapieno ferroviario con il piano stradale costruendo un apposito edificio dotato di scivoli e scale. Il tracciato tranviario potrebbe essere costruito in economia garantendo l'accessibilità ai viaggiatori con marciapiedi da realizzare solo in corrispondenza delle fermate e delle stazioni, così come avviene sui tracciati ferroviari. La fermata successiva potrebbe essere realizzata accanto al carcere di Gazzi con accessibilità sia da via delle Corse che da via Candore dopo aver realizzato appositi collegamenti. Con l'occasione sarà ovviamente necessario risanare, controllare e manutenere l'ex tracciato ferroviario e i punti di accesso alle nuove fermate tranviarie. La fermata successiva potrebbe essere prevista in adiacenza a Via del Santo, in corrispondenza dell'attuale fermata dei bus. Lo spazio disponibile è più che sufficiente per realizzare sia due binari per l'incrocio dei tram, sia i relativi marciapiedi, scale e scivoli di raccordo con il piano stradale. La fermata successiva potrebbe essere realizzata in corrispondenza dell'inizio del ponte di Camaro collegandola con via Sante Utichio. Nelle immediate vicinanze, in corrispondenza dell'incrocio tra Viale Europa e Viale Italia è stata prevista nel progetto definitivo del Ponte sullo Stretto la realizzazione della fermata ferroviaria Europa lungo il passante ferroviario di collegamento tra le stazioni Contesse Messina-Gazzi e il Ponte sullo Stretto. La fermata sotterranea Europa, accessibile tramite scale mobili e ascensori, sarà dotata di marciapiedi lunghi 400 metri. Nella nuova fermata, dotata di due soli binari, uno per direzione, fermeranno tutti i treni viaggiatori, compresi quelli a lunga percorrenza, e dovrebbero transitarvi anche tutti i treni merci che passeranno sul ponte sullo stretto. La nuova fermata che è lontana dal porto e quindi dal centro della città circa 2 km, potrebbe essere servita tramite tram, realizzando un nuovo tracciato lungo Viale Europa, sino a collegarsi con l'attuale linea in corrispondenza del Viale San Martino. Esiste anche la possibilità di collegare la nuova fermata ferroviaria Europa con una fermata tranviaria da realizzarsi, nelle immediate vicinanze lungo l'ex linea ferroviaria Messina-Palermo, subito dopo il ponte di Camaro in corrispondenza del castello Gonzaga che domina la città e che potrebbe così essere raggiunto facilmente anche dai turisti. La fermata successiva potrebbe essere realizzata in contrada Ruggeri in modo da servire tutta la centralissima area che gravita intorno a Monte Piselli. La nuova fermata potrebbe essere dotata di due binari per l'incrocio dei tram e due marciapiedi collegati sia con le vie circostanti che con la sovrastante via Monte Piselli, tramite scale e ascensori, contribuendo in modo determinante alla valorizzazione e allo sviluppo dell'intero quartiere. La fermata successiva potrebbe essere realizzata a Bisconte, dove c'è molto spazio per realizzare l'incrocio dei tram, raccordando i marciapiedi con le vie circostanti. Un'ulteriore fermata tranviaria potrebbe essere realizzata sempre a Bisconte, subito dopo il ponte ferroviario. Seguendo l'ex tracciato ferroviario si giunge a Camaro dove gli spazi sono più che sufficienti sia per la nuova fermata tranviaria che per le altre attività che si riterranno opportune. Il capolinea della nuova tranvia potrebbe essere realizzato a Camaro Superiore poco prima dell'inizio della galleria dei Peloritani. La realizzazione della linea tranviaria si sposa perfettamente con l'idea fortemente voluta dall'amministrazione comunale di utilizzare la galleria ferroviaria dei Peloritani come itinerario cicloturistico fra Messina e la costa tirrenica. I ciclisti potrebbero utilizzare Camaro come punto di ristoro per il percorso verso la costa tirrenica. Le linee tranviarie di Messina potrebbero costituire così l'asse portante per il trasporto rapido di massa della città e potrebbero essere inserite sia nel PUMS che tra gli interventi compensativi e di riqualificazione da realizzare insieme all'attraversamento stabile dello stretto di Messina. Lungo il passante ferroviario di Messina, nel progetto definitivo del Ponte sullo Stretto, è prevista in Galleria la realizzazione della fermata Europa e delle stazioni Annunziate di Papardo. Stazioni e fermate funzionali per la realizzazione di un sistema importantissimo per lo sviluppo della città metropolitana dello Stretto. Però, con la realizzazione dello schema ferroviario in parte già progettato, i viaggiatori arriverebbero a Messina in tre stazioni diverse, a seconda del mezzo di trasporto utilizzato, con conseguenti problemi sui tempi di interscambio modale e sull'organizzazione del servizio viaggiatori. Nella fermata Europa fermerebbero tutti i treni viaggiatori sia a lunga percorrenza che i treni interregionali Sicilia-Calabria. Nella stazione di Messina-Ponte, realizzata a Gazzi, essendo una stazione di testa per alcuni treni, fermerebbero tutti i treni regionali e alcuni treni a lunga percorrenza della linea Messina-Palermo. Nell'attuale stazione di Messina-Centrale fermerebbero i treni regionali di collegamento con i servizi navali che attraccheranno nel porto storico di Messina. Per semplificare gli interscambi modali strada-ferro-mare, si potrebbe progettare una variante al tracciato ferroviario passante, in modo da realizzare la fermata principale viaggiatori in sotterranea nel centro di Messina, nelle immediate vicinanze di Piazza Cairoli, e riposizionare la stazione Messina Ponte presso Messina Scalo come originariamente previsto da RFI e Italfer nei primi anni 2000. In tal modo, pur mantenendo l'obiettivo di riqualificare il waterfront di Messina, tutte le stazioni sarebbero passanti e l'interscambio modale risulterebbe più veloce, con significativa riduzione dei tempi di viaggio, a vantaggio dello sviluppo e integrazione tra le città metropolitane di Reggio Calabria e Messina, in un'unica città metropolitana dello stretto. Dedichiamo una breve nota per i treni merci che, secondo il progetto definitivo del ponte, sarebbero costretti a passare nelle stazioni fermate sotterranee del passante ferroviario di Messina, dove di giorno potrebbero sostare sui marciapiedi delle persone con conseguenti prevedibili restrizioni alla circolazione delle merci per problemi di sicurezza. Per eliminare alcune delle problematiche appena accennate potrebbero essere prese in considerazione delle varianti al progetto definitivo del Ponte sullo Stretto. Ad esempio, in corrispondenza delle stazioni sotterranee si potrebbero realizzare percorsi di corretto tracciato per i treni viaggiatori e merci in transito in galleria a singola canna da cui derivare in deviata altre gallerie sempre a singola canna per i treni regionali che si fermeranno in tali stazioni. E sarebbe fondamentale spostare la fermata Europa a Messina Centro nelle immediate vicinanze del porto in modo da realizzare un punto strategico di scambio intermodale della città sul modello Urban Hub in modo da rispettare e valorizzare i luoghi centrali della città semplificando drasticamente gli scambi intermodali riducendo in modo significativo le interruzioni di carico e i conseguenti inutili aumenti dei tempi di viaggio e creando le condizioni per lo sviluppo di tutta una serie di servizi negozi uffici servizi pubblici eccetera che inevitabilmente avranno un carattere attrattivo favorendo la coesione sociale e lo sviluppo economico. Lo scopo della presente proposta è quello di tentare di rivitalizzare la città attraendo e incentivando nel contempo le persone all'utilizzo dei trasporti pubblici, così come previsto dagli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda ONU 2030 e dal piano urbano di mobilità sostenibile della città metropolitana di Messina.